Allora, secondo me i problemi più grossi che tu hai sono fino all'uscita della, della chicane veloce, vedi? Perché tu fino a qua hai perso tre decimi, da qui sì. a qui non perdi tanto, sì perdi ma non perdi tanto perché poi vedi anche poi in uscita vai a recuperare la fine okay. quando va a stentare. Come va così? Vabbè adesso me lo dirai dopo eh? Già adesso lo sento meglio Sì speriamo che non si pianti troppo il culo adesso Vediamo. Vabbè oh eh... Le prove tocca farle. Eh Bravo Bene ragazzi Siamo finalmente qui per il video di gara 2 Prima di introdurre però la gara Vorrei ricordarvi che cliccando qui in basso a destra Vi potrete semplicemente iscrivere al canale per chi fosse già iscritto, magari attivate la campanellina, in modo tale che vi arriverà la notifica ad ogni nuovo video caricato. diciamo più due posizioni quindi che cosa c'è da lamentarsi adesso testa bassa e andiamo a prendere i palumieri il palumieri è andato lungo quindi o ha le gomme troppo fredde o è forse messo sotto pressione davanti e non voglio saperne nulla lo devo prendere a tutti i costi Cavolo! non ci voleva adesso abbiamo preso un ottimo margine da maciato e Bruni dietro però a quanto pare tutto resettato sicuramente perderò la posizione perché con il motore che ho che se la fa sotto quando vede qualcuno Non serviva a nulla a chiudere perché aveva la scia e ne aveva di più di motore perché ne aveva di più di motore. L'unica cosa è che si voleva ficcare anche il brucio per cortesia, non neanche troppo. favore. Già allungando, ma vediamo un po' che cosa si riesce a fare. Sfruttamento della scia, quindi a favore suo potrebbe tentare il sorpasso in fondo al lungo dritto. Intanto va già in protezione, ma Peres Perez con Azzori che si fa vedere all'esterno. Addirittura vediamo se ci prova. Eh, immagini che indugiano invece sulla vettura di Bruni. Addirittura in esterno, all esterno ci prova. straordinario ci attacco prova. di Azzori. Riesce che sorpasso Azzori che grandissimo sarpasso? sorpasso di Azzori all'esterno da applausi davvero nei confronti di Ivan Maciado Perez peccato eh, esserci persi la fase la cruciale dell'attacco la marcia no cavolo adesso tutto il margine che avevo no E mi sono nervosito e sto facendo, sto facendo un macello non ci volevo cosa ho fatto? ho rovinato tutto ho rovinato ho rovinato la gara mannaggia me. comunque queste sono le gare c'è rimasta qualche curva ma ovviamente chiuderà ovunque ti ho fatto i complimenti in pista ti li faccio di nuovo qui perché davvero ahimè non ho potuto fare nulla ho provato ma ne avevi di più in quel momento ho sbagliato ho fatto i miei errori e ne ho preso le mie conseguenze comunque bravo bellissima gara bravo, bravo bravi bravi grazie per lo spettacolo, Siamo <ride> partiti da delle gare adesso. Il campionato è un po', un po' in dubbio. Perché siamo io e Critelli ad un punto di differenza. E poi abbiamo a 50 punti circa Maciado E a 40 palumieri. Rimangono 4 gare quindi. L'assegnazione dei punti è ancora aperta, però è molto molto molto dura. Speriamo Speriamo di farcela, ma che cosa ho fatto? Ho perso 5 punti importantissimi. Non ci voleva. Vi lascio con le ultime clip registrate in pista e in più vi, vi svelo quello che vi avevo accennato all'inizio di gara 1. Per quello dovrete aspettare un po' perché se ne parla circa intorno a ottobre novembre però, però, ci sarà da divertirsi Inoltre vi invito mercoledì prossimo a non perdervi il video del volante di 3D Rub Che è proprio qui dietro di me Però non vi faccio ancora vedere nulla Dovrete aspettare il video e poi uscirà un bel post su Instagram dove presenterò il volante Detto ciò ragazzi, ci vediamo mercoledì io so che tu hai guidato un carro ho visto il video volevo farti una proposta sei ospite da me e ti faccio guidare quello mi raccomando seguite tutto perché ci sarà da divertirsi ci stiamo arrabattando ci stiamo arrabattando con le varie cose guardate come è lì. al box, riprendo il mio pc, porga sul mouse, metti sul mouse tutto, anche le forbici, allora vado al team principal, team principal Contribuisca anche, anche lei al, al video vlog di Azzori Venga. Venga anche lei Noi abbiamo ospitato Critelli sotto la nostra tenda E gli abbiamo portato molto bene Rendo grazie <ride> a Derva Corsa Ha rotto il motore, ha rotto il filo del gas Ha rotto i freni e ha rotto anche il secondo Ha spompato il secondo motore insomma Quindi noi lo ospiteremo anche il secondo weekend il prossimo weekend sotto con noi tenda Intanto esatto. se non c'era l'erba Corsa il motore non lo mettevo Rispetto Ciao Turchetto Massimo rispetto che, tra parentesi mi hanno anche portato la pizza all'una di notte perché hanno visto che non stavamo mangiando dalle da 5 e mezzo di pomeriggio non A che lì ti devi solo voler bene caro <ride> detto, detto così francamente per tutte le volte che mi avete aiutato voi a me era il minimo Ti ho dato la dritta per vincere quindi hai già tutto <ride>